Nuovo ordine mondiale, i cyborg come arma contro i cittadini? Mentre il mondo si trova nel mezzo della crisi del coronavirus, l'influente World Economic Forum, breve WEF, ha già dei piani concreti su come il mondo dovrebbe svilupparsi dopo. Con il Great Reset e l'associata quarta rivoluzione industriale, tutto dovrebbe evolversi in meglio. In un discorso al Chicago Council on Global Affairs, una sotto del potente think tank newyorkese Council of Foreign Relations, in breve CFR, il presidente del WEF, Klaus Schwab, ha chiarito a cosa si andrà incontro. Ha dichiarato, la quarta rivoluzione industriale porterà a una fusione delle nostre identità fisica, digitale e biologica, che Schwab descrive come nient'altro che transumanesimo. Ciò significa che i limiti delle possibilità umane saranno superati attraverso l'uso di processi tecnologici dando origine a cosiddetti cyber, che sono esseri ibridi, uomo, macchina. Gli attuali progetti militari dimostrano che questi piani apparentemente futuristici sono tutt'altro che fantascienza. Gli esperti della difesa tedesca, svedese, finlandese, britannica, canadese e statunitense stanno studiando in vari progetti la possibilità di un'ottimizzazione transumanista dei soldati. Si tratta di tutto ciò che può rendere le persone artificialmente più efficienti a partire dagli occhiali Augment Reality, ovvero a realtà amplificata, che sono estensioni della percezione della realtà assistita dal computer, passando poi dall'ingegneria genetica fino ad arrivare all'interfaccia mente-macchina e alle droghe. Secondo un istituto dell'esercito americano, questo potrebbe creare dei supersoldati che uccidono senza pietà, non si stancano, non mostrano paura e si comportano più come una macchina che come un uomo. In questo contesto fa riflettere il fatto che tali soldati cyber non siano primariamente adatti a combattere contro altri eserciti. In effetti, il fattore decisivo in guerra è l'uso di una tecnologia bellica superiore, come per esempio droni aerei da combattimento e missili. Secondo il rinomato giornalista economico Norbert Herring, che ha analizzato un recente studio dell'esercito britannico su questo argomento, la forza dei cyborg risiede altrove. Secondo questo studio, i cyborg sarebbero particolarmente utili nella soppressione delle rivolte nelle guerre civili e nei paesi occupati, dove un esercito tecnicamente superiore combatte contro una popolazione e i suoi partigiani. Si potrebbe supporre che questi sviluppi siano di origine puramente militari. Purtroppo non è il caso. Lo sviluppo dei cyborg viene risolutamente spinto in avanti dal VEF ai più alti livelli di governo. Per esempio, un istituto governativo canadese che lavora allo sviluppo di uomo-macchine controllate da computer è diretto da Crystal van der Helst, che è direttrice di un comitato consultivo del VEF ed è un membro del comitato esecutivo del VEF. Inoltre, membro del suo team è Nicolas Davis, che è stato anche un membro del Board del Web fino al 2019. E oltre al governo canadese, Fander Est, è anche consulente del governo degli Stati Uniti, della Commissione UE e dell'OCSI. Considerando ora che il Great Reset è destinato a sopprimere la libertà delle persone in tutto il mondo e a stabilire un sistema di controllo e sorveglianza totale, la domanda sorge inevitabilmente. Quale interesse sta perseguendo il BEP con lo sviluppo dei cosiddetti soldati cyborg? Saranno usati specificatamente per reprimere future rivolte, per agire senza pietà o emozione umana contro una popolazione riluttante che si ribella a questo dominio coercitivo? Tali prospettive sono ovviamente estremamente spaventose e deprimenti, ma non è necessario arrivare a questo. Il Great Reset può essere evitato. Se è possibile informare la popolazione su questi progetti che sono venuti alla luce, essi diverranno un boomerang che farà cadere questi autoproclamati governanti del mondo. La diffusione di tale informazione a tutti è quindi assolutamente esistenziale. In questo modo il vecchio adagio si avvererà ancora una volta. Chi troppo in alto sal cade sovente, Wer hoch hinaus will, der kommt tief zu Fall.